Dentro la shulker, c'era un... questo che c'è scritto Useful mm. mm. Bene! Che se lo tenga come souvenir eh, andiamo al portale. Vai Andiamo Oddio Mamma mia, finalmente Che allora, si deve fare? C'è una asciulker Why do, Why you, do shear you shear sand? sand? E poi dei cactus Con... sei cactus 5 Abbiamo 6 cactus oh, Oddio è un tycoon Allora dobbiamo comprare la sabbia Ok Una sabbia che si può piazzare Drop the sand. Ok così Qui piazza... Come si piazza il cactus? Alcattà. Con il tasto destro del mano Non ce l'ho io eh... Come no? Ah Aia. shiftando! Eh. Ok quindi adesso Ah lì tipo abbiamo un secondo inventario Beh. Un tycoon questo dobbiamo aspettare che cresca. È cresciuto. Ok, Vai rompi. Ah, oh, devi sì. rompere la sabbia. Devi rompere la sabbia per fare i cactus. Uh -huh. wow. Prendiamo un'altra sabbia più uno. Sì, sì. Prendiamo ah. un'altra sabbia. Vai, va perfetto. Incredibile. Mamma mia. Mamma mia, siamo diventati imprenditori. No, questo Aspettiamo è il anche. business supremo. Anzi, sai che facciamo? Facciamo una curva. Mi rompi subito. Sì. Così e prendiamo un'altra. No, però c'è l'autosabbia da prendere Aspetta un attimo Ah vero Ok fai fuori tutto Fai fuori tutto Fai fuori tutto che raccogliamo. Anche questo Anche questo Anche questo, con questo. Fai fuori tutto Autosend 15 Ok vai Sabbia rossa Bene Generate scarti Automaticali Non need to fetch them okay. Ah li genera da sola non, non debba... Cioè li... Non li raccogliamo E nel frattempo, Aspetta, ora so cosa fare con il mio useful L'ho obliterato nel carrus Ma come? <ride> Fosse servito qualcosa? Eh, ha detto che era useful Eh, ma magari serviva qualcosa No, perché era- Era la chiave per fuggire, eh? non usciremo mai- No, era useful-ent no. Useful-ent significa senza Ecco Guarda, è così veloce che lo posso fare ogni volta Oddio, siamo di chi si! Guarda! Metto sì. Guarda sì. Sto spaventato. Aspetta, Aiuto, metto basta. altro autosend Stai fermo! AIUTO! CHIOSABIAAAAA! Ah! <laughs> BASTA! <laughs> non c'è più spazio! CI SIAMO! SI! AIUTO! Ok, Oddio, so, mamma. you ricordi quella situazione zombie che avevo parlato? Eh, no. Non crea gli armati qui. Questo ragazzo è così vero che crea un nuovo stand for every per ogni esperimento che fa. Eh. My head. Oddio, ha detto che c'era che aveva fatto degli armor stand. Qui c è c è il, il, il, il primo Il primo che ci vende il blue portal per la carne, marcia. Dobbiamo no, trovare la carne, marcia, ma no, non posso andare. E come facciamo, la carne marcia, mm. Sarà? Qua? Mm. Mm. Qui c'è dell'acqua che cola, ah, vero? Allora, mm. pensiamo, Ah, si le cisoglie. Oh, le cisoglie possono rompere. Eh sì, ti avevo detto i mattoni muschiati. Vai. Te l'avevo detto, rompi. Yeah! Oddio! La ruota. Oddio! Sei voluto. È il secondo. No, Walter yeah. Walterus il secondo I'm waterproof. È blu ora, andiamo. Vai! E questo qua però ci vende ancora il porto, è stupido. Allora. Cioè, il villager numero 3531 sta andando nei campi ad arare. No, sta andando a lavorare. Che dobbiamo fare? Niente. Allora, qui c'è un'ascia. Go all'item. All item. Dobbiamo ottenere, allora, un'ascia. Ok. Ho della lana ciano. Perfetto. La lana ciano può essere bruciata. Abbiamo dell'acqua. Ho capito! Ho capito! Dobbiamo capi fare il Prima e dopo... Ok. Uh, puoi andare. fare. E passa di qua. No, no, no, perché poi non riusciamo a prendere il ferro. Questo. E rompe questo. Oh, ah, appunto È quello che ho detto io. Aiuto, aiuto. Allora. Rompe questo. Break. Ok. Questo, e poi devi continuare. E passiamo al ferro. Gira. Rompi. E nel dubbio ne mettiamo un altro. Proviamo. Proviamo. Ne ho un altro di move però. Ci spacca il legno. Chei okay, i bastoncini. Va qua. Rompe. E rompe. Due. È il terzo, però non l'abbiamo. Questo fino in fondo. E doppio No, è giusto, è giusto. Ok. No, così. Gira doppio break. Questo e questo. Vediamo. Ok. Allora, ok, passa Poi. per il legno. Perfetto. Prendo il legno. Ora passerà per il ferro. Prendendo anche la slab, ma chi se ne frega uno ferro. e due. Oh. Perfetto. Prendiamo il legno. Usa due di legno per lo smelting, magari. Sì, sì. fatto gli stick. Con i due tronchi, smeltiamo il ferro. Creiamo l'ascia. Eh, è eh, comparsa il potente zombie. zombie. Dove? Zombo. Oh man, I need some help over here. Fast. Corri, corri, help me. Oh. Collassa. I'm talking about No. Ah. Hurry. All right, this is not a joke anymore. We got to get out of here. Okay. Traduci eh, mi. I'll make you ah, do il portale blu. Giusto. The only way out of the experiment is to finish it. Bene. Andiamo. We're prone to very stubborn and non-collaborative subjects. Ah è tipo il Acciappa gioco all'età, esatto Ma cos'è? Muori Quanto dobbiamo arrivare ai punteggio? 40, no 20, aia. ti sto ammazzando Comunque abbiamo l'arma che si chiama Wack a ZOMBO 3000 Appunto, è molto epico questo. Muori, ma cosa fai? Io perché mi sono appostato qua, aia Perché fanno suoni da goblin, sono zombie? Non lo so Ok siamo a 20, 5, okay. 4 ah. Aiuto! Oh, pori putzari. My head. Ok, let me teleport Dobbiamo fare Il portale viola il portale Nether. Oddio, ma credo che è anche l'ultimo dei colori. eh certo, perché Ah, vai subito. Ci ha lasciato un zombie però. Questo qua non lo porto a casa come souvenir. Della sostanza rosa, la la glass, la pink sauce. È trattenuta qua. C'è un piccone che, che può rompere la pink sauce Magari ci la possiamo qualcosa. vendere a lui Sì la possiamo vendere per un piccone Passa passa passa passa aspetta, passa Aspetta possiamo vendere la pink sauce Sì passa così gliela. Chi è? No però prendila Dov'è? Eccola Vai Allora ci dà un piccone che può distruggere un Muretto di diorite la pi... No aspetta quindi la pink sauce Credo sia questo Credo sia questo il muretto di... Di secondo me siamo dico... strafatti perché non mi sembra molto di origine? Non beh. mi sembra nemmeno anche a me molto di origine. Ok, dopo Va quello bene. puoi vendere la pink sauce andata male aspetta, per Aspetta, delle... vai piano, vai piano, aspetta. Per delle cizoie <ride> che um, eh, poi. Che possono rompere eh, le foglie molto st... eh? Eh. Ma ah, è questo questi Neve Jeff. eh? Ma non è Jeff! Ok, vendi quelle per darti levate, un piccone levate, che, che un può, rompe, può decapitare questo coso. You can't. Ah! ah! Oddio! Ma Io non ce l'ho! Ah, eccolo! Aiuto! Ammazza! Che casino! Mm -hmm. Ho raccolto della carne marcia. Io ho tutti anche i picconi esistenti. Mm. Possiamo vendere a lui la carne marcia Per il blue portal E, e prendere più, po più blue portal, vai Ne ho otto. Ok, hai bloccato lo scambio, buttali Possiamo andare di nuovo nel blue portal Secondo me non c'è da fidarsi di questa cosa C'è il portale grigio mm. Però se magari esplorando qui ci sarà qualcosa Le cesoie, i picconi, l'ascia di ferro prendo tutto Non per nulla eh, I picconi che rompono solo le cose viola e eh, lo walka zombie Ho oh, questo piccone che si chiama Audi da Get This Che eh? pensavo di averlo preso da qualche parte in qualche livello stupido e non l'ho buttato Tipo in quello Ma. dei picconi Però no, magari no Perché non c'è scritto che può rompere qualcosa Aspetta No è proprio qua che può rompere puoi no, rompere non c'è scritto parte... Non mi che diceva mistero. che lo potessi rompere No, no questo mistero, è veramente mistero. un mistero C'è uno... C'è un vostro, cactus! Ok, oddio, che incubo. Raccoglilo! Eh, sì. Il cactus, che si chiama Cactus Jones, c'è scritto Death not a dev exit, don't drop me on the portal. No, non nel... è yes. Allora, quindi questo sicuramente non sarà la chiave. No, La dimensione cactus Questo è il Vai! Yeah! Wow, io ho ancora ah, il portale blu però. Eh vabbè Rainbowus is evolving. Again. Eh, he no. is now Cactivus. the herd by the mapmaker C'è un libro con un anyway, indizio. A control panel behind Allora, leggiamo il importa. libro. Clicca qui per un indizio indizio ah, Aspetta, aspetta. Ho trovato qualcosa. Cosa? Una cassa. Cosa Sabbia con polvere da sparo. Okay. Una danata. Possiamo fare. Questa è anche una cassa doppia sotto. Oh. Altra sabbia e altra polvere. Posso fare una TNT. Fai. Mattoni di pietra cesellati. Eccolo. Eccomi la. Oddio. Eh um, ok. Oddio, oh, la sala comandi. Piano, piano. Ah, oh, think I here. Oh, odio. <laughs> Ciao. Initiating self destruction. Eh, cosa? Ah! Yes, ah! Yes, no, no. zombie. Aiuto! Ammazzali. Non si capisco niente. Mangi, Aiuto! Aiuto! Eh? Dove sono? Eh. Non si vedi? Sono in un letto, però ci sei anche tu. Finally! Aiuto. woke up. For real this time. Ah. Ah. I have managed to purge all zombos and bring us out of this experiment. This one. My <laughs> logic <to> show you. Need <laughs> Oh you can open the doors. They're just painted iron. We got scammed by the architects. No, I got This no. is the trophy room. Ah. The trophy. You might uh. have not have noticed, but every rainbow dimension you visited in the experiment contained a little secret item. Now I know this no, was no really a genuine testing environment. No, no non servono! Secrets, non have... servono! Non servono! Ti ammazzo! Okay, e abbiamo okay, vinto! Esplodi. Yeah! Vediamo. Possiamo tornare Happy. a casa finalmente! Lo Possiamo tornare a No, adesso a casa. io! Alla! restate. no! No! restate. <ride> no! Why, you no. Woke up. Alla! Sì, sono pr pronto! Vai! Well Perché ho... Cosa è successo? Sure, you Cosa è successo? Cosa stai facendo? Cool <laughs> sto, sto vedendo it's il tuo viaggio Non uh, rifare Vabbè La finisci and tu? Da so. Sì Ok ciao Ciao <laughs> Muori vero <però>, eh <laughs>